Shhh. Il pavimento è una sottilissima lastra di ghiaccio Gas pressurizzato È questa la prima maledizione La prima, hai detto? Quindi ce ne sono delle altre? Cosa? Non conosci la storia? Ma certo che no, sei un ardente mm. La prima maledizione ti terrorizzerà La seconda ti ostacolerà La terza invece qua giù ti imprigionerà E l'ultima infine lontano ti spazzerà Lo sai, mi sembri Aaron. La seconda maledizione ti ostacolerà Dobbiamo uscire di qui, e in fretta Sali sulla mia schiena Avanti, Igor, è soltanto una storta Mi sento già meglio, guarda oh. Visto? Sta bene Ai! Uh. Igor, non riesco a muovermi Corri, attiva il sigillo Ti copro le spalle Non abbandonerei mai un amico nella valle maledetta Nella valle Qual è l'ultima maledizione? Sbaglio, non credevi alle maledizioni? Non credevo neanche che potessi salvarmi. Invece l'hai fatto. Allora forza, dilla. L'ultima, infine, lontano ti spazzerà. Lontano? Come? Lontano da questa insopportabile valle? Eh? Eh? Non starai mica pensando... Chi dice che le maledizioni siano cattive? Tipo tutti? Aiutami ad alzarmi. E adesso preparati a fare un po' di rumore! Uh -huh. Questo sì che è strano...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 Sigillo ah, È troppo lontano. Puoi farcela. Mi fido di te. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Ah! Sì! Mi ha incastrato di nuovo. L'energia del tuo bracciale, testa calda! Sei l'ultimo insetto che mi resta! L'ultimo, ma non per importanza. Gormiti! Potenza degli elementi! Energia del fuoco! Oh, oh, oh, oh, oh, oh.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 Verissimo. Magmasfera! Energia del fuoco! Combatti, Lord dei Gormiti del Fuoco! Kerion!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 Magma Blast! Gormiti! No! Dormiti, Dormiti.